Questa paura ma non ci riuscirà, in questa avventura presto cambià, perché noi non ci fermiamo, no, non ci arrendiamo, sì, come chiamiamo, siamo dei posti, o sai! Innanzitutto voglio iniziare facendovi gli auguri. Di buon anno, buon anno! 2018, cioè in realtà è ancora il 2017, però domani 2008, 2008, che roba eh, andiamo ad esaminare questa canzone dei me contro te Ah sta signoressa c'è rotto con queste lettere, scusami, anzi sai cosa ti dico? Cosa mi dici? Questa è per te, ma quanto sei gentile grazie, non dovevi Ci ruba tutte le cose, chiamiamo di più e poi Allora vediamo cosa rubare innanzitutto la vostra qualità e direi anche lui entra in casa e tu proprio non te ne accorgi mai lui pensa di essere indicibile più furbo ci vuoi far paura ma non ci riuscirà sicuri? va bene accetto la sfida eh ora come fate eh? non vi faccio paura? sparisce mese e mese e torna dimmi Corra gu, grazie. Beh, ragazzi, tutto sommato è una bella canzone, no? Boh, a me è piaciuto Mi è piaciuta il caffè. Fa schifo su Catestro. Ci avete sperato, eh? Sì.